Salve a tutti! Questo qui è Visioni, il mio ultimo libro uscito nel 2019. E non è un romanzo, questa volta, questa volta si tratta di sei racconti. Visioni è indubbiamente il mio libro più politico, nel senso che in questi sei racconti è molto marcato il rapporto dell'individuo col sociale, e soprattutto il primo e il sesto il primo si intitola H, l'ultimo e il sesto si intitola Uomo. Quindi torna alla mia predilezione per i titoli brevi di cui accennavo in qualche eh, video fa. E quindi il rapporto dell'indito col sociale talvolta anche a tinte forti molto marcato. Eh, sia nell'uno che nell'altro caso ma anche negli altri racconti forse il racconto meno politico è il Una volta nel bosco che è il vediamo in che posizione l'ho messo perché non mi ricordo è il terzo la scaletta tra virgolette la scaletta come se si trattasse di un disco è H Teresa e le sue vie La scommessa Una volta nel bosco quindi è il quarto poi il sapore del cioccolato è per ultimo viene uomo. Sono racconti che ho scritto in, in un arco di tempo molto ampio, vediamo se riesco a ricordare qual è il più, eh, il, il più antico. Eh, la scommessa e il sapore del cioccolato sono due racconti che ho scritto praticamente a distanza di, di 24 ore poi in ordine di tempo una volta nel bosco, per finire vengono Teresa e Le Sovie e infine Uomo. H, sì, H l'ho scritto eh, una decina di anni fa, mentre la scommessa sapore del cioccolato stiamo parlando di una ventina di anni fa. La copertina, la copertina è quanto di più fortuito, eh, intanto perché eh, penso che sia di forte impatto c'è questa sagua di quest'uomo appeso quasi impiccato, la sagua di quest'uomo è la mia ma io non sono impiccato l'ambiente è il castello manfredonico di Mussomeli provincia di Caltanissetta. ero andato lì per fare eh, il turista allora ero con un amico, eh, ci si mette a scattare fotografie, questa fotografia qui che è finita nella copertina di questo libro è una, una banalissima fotografia, una fotografia fatta con un cellulare, un cellulare neanche tanto di elite tra l'altro, che è il mio. E, e è venuta fuori questa, questa immagine molto iconica che è proprio così come è venuta cioè non è, non è frutto di una manipolazione con i programmi eh, che manipolano le immagini è proprio così, l'unica cosa, l'unica differenza è che c'è scritto visioni sopra ma è, è proprio così quindi prima di accedere al castello manfredonico la struttura tenuta benissimo, con degli arredi anche d'epoca sto parlando... Se non ricordo quasi, sono vado errato. 1400-1500, eh, c'è una galleria con la copertura in plexiglass, che è esattamente questa. Poi, questi qui sono i fari, il binario dei fari che illumina questa galleria. E in basso, neanche farlo apposta, c'è un pavimento eh, di vetro che copre eh, quello che era il pavimento antico di quell'area del castello. E quindi c'è questo gioco di riflessi. Eh, insomma a me è piaciuta molto io quando l'ho vista speravo che fosse adatta dal punto di vista tecnico della grana del, della pesantezza de, diciamo del, in termini di eh, byte o bit e quindi è risultata perfettamente idonea allo suo scopo e andiamo ai racconti i racconti Ma se dovessi farvi le, le trame di tutti i racconti qui il video si allungherebbe, allungherebbe parecchio, però H è la storia di una ragazza che eh, ai tempi dell'università conosce un uomo, quest'uomo sparisce, poi succedono dei rivolgimenti politici, addirittura una rivoluzione con l'isterazione di una dittatura. Allora questa ragazza decide di andare alla ricerca di quest'uomo, H, H come la lettera muta del nostro alfabeto. E... E quindi basta, non vi dico altro perché sono far da spoiler. Poi Teresa e le Sovie è un racconto a cui sono molto affezionato. Il nome Teresa è un omaggio a De André, alla canzone Rimini. Teresa ha gli occhi secchi e guarda verso il mare. E il nome e il, il primo capoverso di questo racconto eh, sono ispirati direttamente a questa canzone di De André. Ed è la storia di una transgender che riesce, nonostante tutto, nonostante i pregiudizi eh, di, di chiunque, soprattutto dei suoi pari genere, ad affermare la propria identità e la propria libertà. Poi c'è la scommessa. La scommessa... Siamo in un centro piccolo, una piccola, piccolissima cittadina di Porrincia e come sa benissimo Stephen King, non un centro piccolo... I colori sono molto più accesi, eh, sono molto più violenti. Ecco, io ho cercato di tratteggiare la violenza di questi racconti, con questo eh, di, questi, di questi fenomeni, con questo racconto. Sia la scommessa che il sapore del cioccolato, che sono um, due gemelli in pratica. Come dicevo prima, l'ho scritto a distanza di 24 ore. E eh, qui nella scommessa vanno a braccetto il pubblico e il privato i tutori dell'ordine costituito e i tutori del disordine costituito in questa piccola cittadina di cui non faccio il nome perché potrebbe essere paradigmaticamente qualsiasi cittadina piccola in Sicilia è non, e non per cui nasce questa scommessa tra i tutori dell'ordine e i tutori del disordine costituito una volta nel bosco una volta nel bosco forse è il meno Esplicitamente politico dei racconti di questa raccolta, eh, ed è la storia di un'iniziazione. Quello di un ingresso nel bosco: bisogna superare delle prove per poter arrivare a un determinato scopo, quindi iniziazione vera e propria a tutti gli effetti. D'altronde, ogni ingresso nel bosco sa sempre di una iniziazione. Così come ogni debutto a teatro ogni volta che si sale in scena è sempre un debutto sempre la prima volta e la stessa cosa quando si entra nel bosco c'è sempre quel sapore di iniziazione poi il sapore del cioccolato anche qui è la storia di una rivalsa e anche qui c'è un individuo che lotta con... Eh, oh, un pubblico dove il pubblico sono i suoi compaesani di, di questa eh, cittadina piccola che non è detto che sia la stessa cittadina della scombessa ma chi lo sa, anche lì non è esplicitata il nome e per finire Uomo Uomo è la storia di un uomo che eh, va a mare eh, arriva sul, sulle rocce, stende la tovaglia e eh, poi guarda, osserva il mare questo uomo di particolare non fa nulla, ma proprio perché non fa nulla, viene visto male da chi sta intorno. Allora, chi sta intorno comincia a cucire delle supposizioni su cosa stia facendo questa persona perché è lì perché non fa cose particolari? E quindi si, si cuciono queste supposizioni addosso alla pelle di questa persona succedono un po' di cose. È un libro a cui sono molto affezionato, perché sono molto affezionato a ciascuno di questi racconti, e racconti talvolta anche dalla potenza iconica molto forte, così come la, la copertina. E Perché visioni? Perché eh, c'è una visione politica, una visione ideologica, ciascuno di essi, ciascuno di questi racconti eh, è appunto una visione di, di come l'individuo debba o riesca ad affrancarsi eh, dal, dai pregiudizi o comunque debba lottare in ogni caso contro i pregiudizi del, del sociale che produce inevitabilmente il sociale grazie, alla prossima